Buongiorno, sono Maria Dita Digilio, Delegata del Rettore dell'Università di Siena all'Orientamento e al Tutorato. Faccio parte di quella squadra di persone che probabilmente alcuni di voi hanno già cominciato a conoscere durante gli ultimi anni dell'Università ehm, quando ci incontriamo per eh, aiutarvi a capire quale può essere la scelta universitaria più giusta per voi. E noi restiamo a disposizione degli studenti anche nel momento in cui eh, muovono i primi passi all'università e più avanti nel caso eh, se capite eh, che mh, la scelta universitaria che avete fatto non è quella più adatta perché vi aiutiamo a modificarla, a rimodularla senza perdere troppo tempo o perdendo meno tempo possibile. Eh, L'Università di Siena è un'università generalista, uh, vuol dire che offre un'ampia gamma, un ventaglio ampio di possibilità di, uh, di scelta. Um, questi giorni di emergenza in cui è saltato anche abbiamo dovuto rinviare l'open day che era previsto per la fine di febbraio ci siamo chiesti um, come avremmo potuto raggiungervi e, e aiutarvi a scegliere e anche come avremmo potuto fare a rassicurarvi sul fatto che l'università di Siena è un'istituzione che c'è, che resta aperta e che resta aperta soprattutto al dialogo con gli studenti. E quindi abbiamo pensato di fare questi brevi video e se avete accesso, se vedete questi video, saprete anche che esiste il portale nuovo, l'abbiamo inaugurato da poco, che si chiama Orientarsi, sul quale trovate tutte le informazioni sui corsi di laurea e sul quale trovate anche l'indicazione delle possibilità um, per mail, o anche su Skype per poter parlare con noi. Ora, in questi giorni di emergenza, io penso che stia eh, venendo fuori con la massima chiarezza eh, una cosa, e cioè che eh, l'essere umano è un essere sociale eh, che vive nelle sue relazioni con gli altri. Tutto questo si rispecchia in qualche modo nei corsi di studio che voi potete seguire all'università. Uh, che cosa voglio dire? Voglio dire che è evidente a tutti che in questo momento c'è bisogno di medici, c'è bisogno di infermieri, c'è bisogno di personale sanitario e queste persone studiano medicina, hanno studiato medicina e sono medici, infermieri per aiutare gli altri um, ma alla stessa maniera non c'è bisogno diciamo soltanto di loro. C'è bisogno degli ingegneri, per esempio degli ingegneri informatici, degli infermieri gestionali, che sono quelli che aiutano ad organizzare il lavoro, perché l'organizzazione è una delle prime cose um, a cui pensare, diciamo, in una comunità di individui. C'è bisogno dei chimici, dei farmacologi, dei biologi, di quelli che studiano queste, queste cose per poterle affrontare, per, poter, eh, per poterle sconfiggere nel momento in cui ci dovessero attaccare ma c'è bisogno anche di tutelare l'ambiente io immagino che sia negli occhi di tutti uh, l'immagine del, del, del, delle acque di, di Venezia che sono limpide, sono cristalline come probabilmente nessuno di noi le ha mai viste. Um, l'ambiente va tutelato, va salvaguardato in tutte le sue componenti, animali, vegetali, organiche inorganiche. e inorganiche perché fa tutto parte della nostra vita e poi uh, c'è uh, l'aspetto della, uh, della formazione umanistica quanti di noi in questi giorni stanno trovando conforto in un libro, nella musica, nell'arte? Um, sono uh, forme di espressione del, dell'anima umana che anche esse vanno studiate, che vanno conosciute e che aiutano tanto, eh, aiutano eh, non meno del medico, dell'ingegnere o del chimico, aiutano in maniera diversa, c'è bisogno anche di loro e anche per avere queste competenze bisogna studiare, bisogna conoscere quello di cui si parla. Vale lo stesso per la comunicazione. Quante volte in questi giorni si è detto che la comunicazione politica o scientifica non è stata adeguata? E anche questa è una cosa da, da fare con attenzione, da studiare con eh, la dovuta eh, cautela, diciamo, no? con, i dovuto, eh, con i dovuti strumenti. E... C'è bisogno di, di giuristi, um, noi viviamo, stiamo vivendo in un momento in cui uh, si limitano, vengono limitate le nostre libertà individuali. Qual è il discrimine, qual è il confine tra il diritto alla libertà individuale e il diritto alla salute della collettività? sono argomenti straordinari e poi c'è l'aspetto dell'economia bisogna naturalmente ripartire da questa crisi bisogna essere forti per affrontarla quando, quando c'è e bisogna essere innovativi bisogna essere ehm, diciamo, informati quando si cerca di farla ehm, ripartire ecco tutte queste cose che fanno parte che costituiscono eh, l'ossatura lo scheletro della società umana sono cose che possono e devono essere studiate e mh, L'università non serve soltanto a dare conoscenze, serve a rendervi più forti, serve a capire principalmente che le cose possono essere fatte ma possono essere migliorate uh, l'università è in grado di irrobustirvi nelle, nelle vostre competenze e nelle vostre conoscenze in maniera che le cose ripeto possano essere continuamente migliorate in maniera che possano più facilmente essere individuate anche nel caso delle emergenze delle strategie di uscita, ma sono competenze, come insisto a dire, che non possono essere improvvisate, bisogna essere colti, bisogna cioè capire e bisogna conoscere le cose, non solo per farle funzionare, ma per poterle fare funzionare sempre meglio, per poter cioè fare migliorare le cose per il bene della collettività. Con questo auspicio uh, vi, vi, vi do il, il benvenuto e vi, um, vi invito a contattarci uh, con gli strumenti che trovate sul nostro portale in qualsiasi momento per qualsiasi tipo di domanda e non c'è in assoluto una domanda um, inutile e se, se, se ve le ponete, se le avete in mente vuol dire che sono domande intelligenti e quindi fatele.